E la lezione di oggi ha come argomento gli alberi gli alberi in computer science gli alberi informatici che sono decisamente diversi dagli alberi normali perché hanno la radice in alto e le foglie verso il basso allora gli alberi in, in informatica sono una struttura estremamente utilizzata che ci permette di gestire una qualche gerarchia e i legami fra una serie di elementi che noi chiamiamo nodi. Sono veramente importanti, sono probabilmente fondamentali come tipo di eh, struttura dati. Sono una struttura non lineare, quindi a differenza del vettore o dell'array eh, permettono di, di, di una maggiore complessità possono rappresentare una gerarchia e questa è la ragione per cui vengono solitamente utilizzati eh, possono essere, riescono a essere abbastanza efficienti per, eh, quando io devo fare accesso a un particolare elemento e sono solitamente abbastanza efficienti quando devo cancellare o inserire degli elementi gli alberi sono la prima struttura non lineare che vedete in questo corso e ne vedrete diverse andando, andando avanti, particolar modo vedrete i grafici. Un esempio di cosa si può rappresentare con un albero beh, se noi prendiamo ad esempio il, il, il layout delle classi, le classi di layout del javafx 2 vediamo che queste sono tranquillamente rappresentabili con un albero o visto che siamo in un periodo di votazioni eh, di. di, di Uh, in un periodo abbastanza attivo dal punto di vista politico potremmo anche descrivere l'ordinamento dello Stato attraverso un albero ma vediamo quali sono le, le, gli elementi basilari della, della struttura dati albero allora l'albero è formato da una serie di oggetti chiamati nodi che sono connessi node in inglese che sono connessi da archi Edge. I nodi spesso eh, rappresentano delle strutture dati complesse. Eh, gli archi rappresentano come i nodi sono eh, collegati e quali sono i concetti, come sono, quali sono le relazioni tra i vari nodi. Eh, gli archi hanno un verso, quindi partiamo da un nodo che solitamente rappresentiamo più in alto e andiamo verso un nodo che rappresentiamo più in basso, però esiste un concetto di ordine e un concetto di direzione negli archi, del, archi all'interno dell'arco. Eh, L'unico modo per accedere a un nodo è muoversi lungo seguendo gli archi, Quindi noi avremo un riferimento a un nodo particolare all'interno dell'albero e a partire da questo nodo, seguendo gli archi, possiamo arrivare o fare riferimento agli altri nodi dell'arco, ma l'unico modo è seguire il percorso degli archi. Un minimo di, di nomenclatura, in realtà è molto, molto intuitiva. Il nodo più in alto di tutti, si chiama il nodo radice, è il nodo padre di tutti i nodi la radice in informatica è il nodo più in alto. All'altra estremità abbiamo dei nodi che mh, sono gli ultimi nodi del, dell'albero, non sono il primo nodo, ma sono gli ultimi nodi dell'anno e questi vengono chiamati foglie e sono indicate dalla freccia gialla. In mezzo, I nodi in mezzo che non sono eh, né... Eh, radice né foglie vengono chiamati nodi interni e in inglese interior node o talvolta branch anche se più spesso interior node eh, i collegamenti fra i nodi usiamo il termine arco, edge per indicare il collegamento diretto fra due singoli nodi e il termine cammino per indicare una serie di eh, collegamenti, una serie di archi, ognuno dei quali, ognuno, scusami, una serie di nodi, ognuno dei quali è collegato al nodo successivo. Per cui possiamo dire che c'è un cammino a partire da animale fino a Dwitli, perché è possibile ar arrivare, passeggiare da un nodo, dal nodo radice fino al nodo foglia non esiste nessun collegamento nessun cammino fra rettile e mammifero perché ricordate che gli archi hanno un verso quindi animale è connesso a rettile ma rettile non è connesso a mammifero perché non posso tornare indietro una caratteristica, del, una caratteristica degli alberi è che presi due nodi qualsiasi fra di essi esiste un cammino o nessun cammino ma non possono esistere due cammini fra la stessa coppia di nodi gran parte della terminologia che si usa parlando di alberi segue quello che useremmo se l'albero descrivesse un albero genealogico quindi il nodo che viene prima di un altro nodo si chiama il nodo padre il nodo i nodi che vengono dopo un nodo dato si chiamano nodi figli i nodi figli dello stesso padre si chiamano fratelli l'insieme di tutti i nodi, del, del, no, tutti i nodi figli, dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli eccetera, si chiamano discendenti e eh, antenati o predecessori si chiamano l'insieme dei nodi Uh, antenati sono l'insieme dei nodi che precedono un dato nodo. In generale, due nodi possono essere nella relazione, il primo è di discendente del secondo, oppure il primo è antenato del secondo, oppure non hanno nessuna relazione di parentela. Hanno una relazione di parentela se sono nello stesso cammino, se sono lungo lo stesso cammino che va dalla radice fino a una foglia. Uh, visitare un, uh, un nodo è quello che uh, facciamo quando in qualche modo il, il controllo il flusso di controllo arriva a quel nodo e uh, immaginando che il nodo è un'entità uh, un in qualche modo complessa noi siamo in grado di fare alcune operazioni sul contenuto di quel nodo una traversing o visita, talvolta sul termine visita in italiano, è una procedura eh, definita che ci permette di visitare tutti i nodi dell'albero. Quindi noi stiamo attraversando l'albero se io ho una chiara procedura che mi permette di visitare tutti i nodi dell'albero in un ben determinato ordine. I livelli, si usa il termine livelli, quando eh, possiamo pensare quante generazioni, quanti, eh, quante relazioni padre-figlio partono, sono necessarie per arrivare a un nodo dato. Si assume che la radice è di livello 0, i figli della radice sono di livello 1, i figli dei figli della radice sono a livello 2, eccetera. Per altezza invece si intende la lunghezza del più lungo cammino da un certo nodo fino a una foglia. Ricordate che le foglie sono in basso, quindi l'altezza di un nodo è quanto è lontano un nodo da una foglia, la massima distanza che il nodo deve percorrere per arrivare fino a una foglia. Eh, l'altezza di un albero è l'altezza della radice, quindi il più lungo cammino da una radice a una foglia. Un albero che ha soltanto la radice si intende solitamente di altezza pari a zero, perché in questo caso la radice è anche una foglia e quindi l'altezza è zero, non è chiarissimo ma non è neanche realmente importante o particolarmente utile eh, chiedersi quanto sia alto un albero che non ha nessun nodo però ci sono persone che discutono di questi, di questi dettagli diamo una prova se vi ho addormentato fino a questo momento allora, quanti nodi ci sono in quest'albero? la prima domanda è facile quanti? un po' di entusiasmo va bene vi do la risposta buona seconda domanda qual è l'altezza di questo albero? allora non tutti assieme qualcuno? 4. va bene qual è il nodo radice? A, ah, bravi quali sono le foglie? in ordine alfabetico quali sono? C, D, F, H, I quanti livelli ha questo albero? Quali sono i nodi interni di questo albero? La do buona anche se non ho sentito la risposta. Chi sono gli antenati di H? Chi? In ordine alfabetico, allora. A, B e G E chi sono i discendenti di B? D, E, F, G, H, I E chi sono i fratelli di E? Bravissimo. Avete capito la terminologia degli alberi. Allora, come si rappresenta un albero in memoria? Allora, abbiamo, come al solito, un, un certo numero di alternative per rappresentare un albero in memoria. Eh, la più semplice, ed è anche quella, una delle più usate, è quella di memorizzare nell'oggetto che io uso per mantenere il mio nodo anche l'insieme, o meglio la lista perché è un insieme ordinato, Uh, di, i nodi, uh, dei nodi figli quindi all'interno del nodo 1 io memorizzerò anche in, una, in un array in una lista, in una qualche struttura dati 2, 3, 4, 5 poi all'interno del nodo 2 memorizzerò i figli che sono 6, 7, 8 questa è una delle, eh, una de delle scelte più eh, intuitive e più immediate per rappresentare un albero in memoria dovete tenere presente che ci sono altre alternative che possono sembrare un po più strane ma che a volte sono utili ad esempio io posso per ogni nodo memorizzare il figlio e il fratello se c'è se ci sono in questo caso a 1 memorizzerò come figlio il nodo 2 e nessun fratello perché 1 è la radice 2 memorizzerà al suo interno il nodo 6 come figlio e il nodo 3 come fratello 3 non ha figli ma ha un fratello 4 ha un figlio e un fratello, eccetera in questo modo io riesco a rappresentare comunque tutto l'albero quali sono i vantaggi? Beh, il primo vantaggio è che i miei nodi hanno una dimensione fissa perché io ho in ogni nodo due, se volete, due puntatori, due riferimenti uno al figlio e uno al fratello, indipendentemente dalla complessità dell'albero. Un'altra possibile rappresentazione che in realtà era, era stata usata un bel po' di anni fa, quando l'informatica era più giovane, è quella di rappresentare, ogni, eh, rappresentare una lista di nodi e gli elementi di questa lista sono a loro volta liste di nodi. Questa è la rappresentazione, ad esempio, che usa, che hanno usato il, che usa piuttosto spesso il linguaggio list. quindi se io volessi rappresentare il mio albero, lo rappresenterei con una sola lunga lista. Gli elementi di questa lista possono essere a loro volta delle liste. Allora... Provato a scrivere una minuscola libreria per rappresentare degli alberi. Fulvio si è messo, credo anche Marco, a cercare se ci fosse qualche libreria per gli alberi disponibile, così come ci sono le collection e come, ad esempio, è stata trovata una, una libreria per gestire i grafi. Nel caso degli alberi. Non sembra, non sembra. Allora, le operazioni che uno deve fare con gli alberi sono sufficientemente semplici che quando uno ha bisogno di eh, utilizzare degli alberi, probabilmente vale la pena di scriversi eh, la classe, le quattro routine necessarie per lavorare sull'albero. Allora, eh, super semplificata, una classe albero fondamentalmente deve contenere il nodo radice e possiamo dire una, una funzione per aggiungere un nodo eh, è una funzione per aggiungere un nodo niente, niente, no, scusate, è, è il, il costruttore che crea il nodo radice quando io creo l'alba il nodo in realtà ha qualche, qualche metodo in più innanzitutto ho cercato di utilizzare dei generics per cui io posso costruirmi un albero di qualche cosa un albero di qualche cosa rappresento con le, le, le parentesine angolari quindi io costruisco un albero di tipo t, che contiene oggetti di tipo T e il mio nodo che contiene oggetti di tipo T quindi il nodo avrà al suo interno i dati i dati che sono di tipo T poi un puntatore, un, un riferimento al nodo padre e una lista che contiene tutti i figli del, mio, eh, tutti i figli del, del nodo. Il puntatore, il, il riferimento al nodo padre è estremamente comodo quando io devo lavorare all'interno del grafo, all'interno dell'albero. Probabilmente quasi tutte le funzioni potrebbero essere scritte senza utilizzare un riferimento al nodo padre, però questo semplifica la vita in maniera, maniera notevole. Costruttore, il primo costruttore che non accetta nessun tipo di argomenti è il, un costruttore in cui posso specificare qual è il dato che memorizzo all'interno del mio nodo. Semplicemente. Poi una, una qualche funzione per eh, aggiungere un figlio a un nodo e una funzione per rimuovere un figlio da un nodo. Queste funzioni sono estremamente semplici perché io mi sto appoggiando alle collection. Il, I figli sono rappresentati come una lista e quindi mi basta semplicemente eh, usare le funzioni della lista per inserire o per rimuovere un elemento eh, nel caso nel, nella prima funzione quando io aggiungo un figlio a un nodo devo ricordarmi di aggiornare anche il suo puntatore, quindi se io voglio aggiungere il nodo N come figlio del nodo corrente, io devo inserire nel nodo N che il padre è il nodo corrente, prima riga n.parent uguale vis. quindi io sto segnando nel nodo che aggiungo che io, nodo corrente, sono il padre e poi aggiungo nell'elenco nella lista dei miei figli il nodo n rimuoverlo, basta semplicemente che cancelli il riferimento e poi ho fiducia nel garbage collector che ripulisca e tolga tutta la memoria ritorniamo a quello che avevamo detto Qualche, qualche slide fa sul concetto di visitare e di attraversare allora visitare un nodo vuol dire abbiamo detto fare una serie di operazioni sul, sul nodo quando si fanno diciamo, eh, quando si spiegano i, i, gli alberi la cosa più semplice da fare è stampare il contenuto in realtà nessuno attraversa un albero per stampare il contenuto, però stampare il contenuto è diciamo un segnaposto, un placeholder per il concetto di fare una serie di operazioni sui dati di quel, di quel nodo. e l'attraversamento abbiamo detto che è una procedura che mi permette di esaminare in modo sistematico tutti i eh, nodi del mio albero allora... Posso inserire la procedura visita nella classe padre, quindi nella classe albero, inserisco una procedura visita che chiamerà una pro la procedura visita sul nodo radice e la procedura visita sul nodo radice andrà avanti eh, visitando tutti i nodi del mio albero. Allora, la procedura visita è una procedura ricorsiva. Se vi ricordate ieri avevamo detto che delle tre grandi e grosse ragioni per usare la ricorsione la prima ragione è eh, divide e timpera, la seconda ragione è esplorazione sistematica di uno spazio di possibilità o comunque di un, del mio spazio di ricerca. Terza possibilità è trattare strutture dati inerentemente ricorsive. Allora l'albero è un tipico esempio di struttura dati che diciamo, nasce ricorsiva e attraversare, visitare tutti i nodi di un albero si riesce a fare in modo particolarmente eh, semplice utilizzando una procedura ricorsiva. In questo caso io come prima cosa eh, faccio qualcosa, faccio quello che devo fare sul mio, sul mio nodo, Dopo di, dopo di ciò inizio per tutti i figli di quel nodo chiamo ricorsivamente la procedura di visita in questo modo riesco a visitare una e una sola volta tutti eh, i nodi del mio, del mio albero eh, il disco di Pink Floyd probabilmente non è esattamente ricorsivo però comunque è un bel disco nella, nella, nella <coughs> piccola libreria che ho fatto in realtà ho aggiunto eh, qualche, qualche print eh, in modo da visualizzare il contenuto del, del, del, dell'albero in modo non, diciamo, non bruttissimo, quindi in un modo che fosse leggerissimamente le, le, le, leggibile. Ecco, diciamo quindi inizio con lo stampare una parentesi aperta, poi stampo il dato, poi stampo un po' di spazi, poi chiudo la parentesi in fondo eccetera però tutti questi sono, sono abbellimenti aggiunti all'ultimo momento, in realtà il concetto è prima faccio un'operazione sul eh, sul mio nodo successivamente inizio e per tutti i figli chiamo in modo ricorsivo la procedura di visita chiaramente potrei fare l'opposto, nessuno me lo vieta, dipende da quello che voglio fare, quindi prima Uh, chiamo la procedura di visita su tutti i nodi figli e poi una volta che ho terminato di visitare i nodi figli a quel punto faccio qualcosa sul nodo corretto, di nuovo in questo caso qui la, eh, la, la, la stampa, in questo caso l'ultimo nodo che visito è la radice, nel caso precedente la radice è il primo nodo su cui compio una qualche operazione dipende da qual è la ragione e che cosa dovete fare sui vari nodi del grafo, se scegliere una strada oppure l'altra strada il codice che ho scritto in, in java lo metto lo metto online eh, alla fine della lezione, non eh, vi fidate completamente, controllate, potrebbero esserci del, eh, degli errori, chiaramente. Non è una libreria ufficiale fatta da un professionista che io ho preso e copiato, quindi... Albero. Qui ci sono semplicemente la struttura dell'albero e la struttura del nodo, che sono fondamentalmente quelle che ho fatto vedere prima eh, nei lucidi, e una, un piccolissimo driver che serve per, per testare fondamentalmente questa, questa procedura quindi non faccio nient'altro che crearmi un albero e creando l'albero lo posso creare passandogli un albero di stringhe in questo caso quindi creo un albero di stringhe e assegno come etichetta, come string, come dato alla, alla radice la parola root radice e poi aggiungo semplicemente un po' di eh, e poi aggiungo un po' di eh, da, un po' di nodi e per modo aggiungo un nodo più e li metto come figli A, B e C costruisco questo piccolo eh, costruisco questo questo piccolo sotto agro, se vedete io prima eh, N1 mi rappresenta il più a questo punto aggiungo come figli di N1 a questo punto aggiungo come figli di N1 a, B e C quando ho aggiunto e quindi ho più che ha come figli a, B e C aggiungo come figlio della radice N1 che quindi è il più con i suoi tre figli. Poi faccio una cosa analoga con N2 a cui aggiungo tre nodi che si chiamano D e un nodo che si chiama to be deleted. Indovinate cosa, voglio, cosa vorrò fare di questo nodo. Poi aggiungo. Eh, M2 n2 eh, aggiungo questo nodo T questo non lo posso aggiungere in una sola riga come ho fatto qui perché in qualche modo voglio tenermi il riferimento a questo nodo visto che lo, vo lo vorrò cancellare mi, mi, mi serve tenermi il riferimento mentre degli altri nodi tutto sommato il riferimento l'ho perso perché una volta che li ho messi dentro non me ne faccio nulla di questo nodo qui voglio conservare il riferimento poi aggiungo un altro nodo che è G. A questo punto aggiungo N2 alla mia, come figlio della radice, e quindi avrò un albero che ha radice, sottoalbero, primo sottoalbero che contiene più figli A, B e C, secondo sottoalbero che contiene più figli D E to be deleted G, lo stampo, stampo uno spazio, a questo punto provo a cancellare. Il, il, che volevo, il nodo che volevo cancellare e lo tolgo ristampo l'albero cancello tutto il sottoalbero di sinistra e lo ristampo e... vedete che la prima volta compare il mio albero rappresentato con radice poi più abc Alberto sotto albero più BE Deleted G, a questo punto tolgo DB deleted e poi tolgo tutto il primo, il primo blocco. Questa rappresentazione dell'albero è esattamente la eh, terza rappresentazione che abbiamo visto, quella dell'albero è rappresentato come una lista i cui elementi possono essere a loro volta liste. Ed è la rappresentazione che usa ad esempio il LISP, linguaggio di programmazione. Non serve particolarmente, però comunque in modo estremamente semplice e con una, poco più che una manciata di righe, la procedura più lunga è la visita, ma soltanto perché voglio metterci le parentesi e mi fa piacere vederlo con delle parentesi, ma in realtà con delle funzioni assolutamente semplicissimi, che sono aggiunge un figlio, cancella un figlio e crea un nodo, io riesco a realizzare comunque la struttura dati per, per gestire un abito, che è già una struttura dati abbastanza complessa. Una grossa parte di, eh, di quello che si fa quando si parla di alberi in informatica la si fa con, quella, con quelli che sono gli alberi binari. Allora, alberi binari significa, il termine binario sta a significare che l'albero, ogni nodo, ha al più due quindi, binario vuol dire che un nodo può avere zero figli ed è, una, ed è una foglia, un figlio o due figli quindi al massimo due figli binario in questo senso eh, caratteristica degli alberi binari è che avendo due figli si può parlare di sottoalbero di figlio sinistro e figlio destro e sottoalbero sinistro e sottoalbero destro quindi rispetto a un albero Generico, in cui in realtà in molti testi la definizione di albero non, non include un ordinamento nei, fi, nei nodi figli posso aver bisogno di un ordinamento dei nodi figli quando faccio una visita ma di per sé la, la, la definizione formale di albero non, non mi obbliga ad avere un certo ordinamento nel caso degli alberi binari invece solitamente sì quindi io ho bisogno di distinguere il nodo sinistro, il figlio sinistro dal figlio destro. Allora, nel caso degli alberi eh, binari abbiamo un'altra serie di definizioni. Allora, parliamo di albero bilanciato. Un albero si dice bilanciato se per ogni nodo il sottoalbero sinistro è bilanciato, il sottoalbero destro è bilanciato e i due sottoalberi, l'altezza dei due sottoalberi differiscono al più di una unità, se voi guardate questo eh, albero dovrebbe essere bilanciato, se noi prendiamo il nodo radice, il nodo radice i, i due sottoalberi, sottoalbero sinistro e sottoalbero destro, sono, dovrebbero essere bilanciati e il, la loro altezza differisce al massimo di una radice e posso ricontrollare scendendo nodo per nodo e alla fine se l'esempio giusto ottengo che questo albero è bilanciato attenzione perché ci sono svariate definizioni spesso si parla di alberi bilanciati intendendo delle definizioni che sono leggermente differenti per cui alcune legate sul numero di nodi alcune eh, legate su, su altri fattori quindi ci sono piccole differenze ma il, il concetto, quello di cui abbiamo bisogno è di esprimere l'idea che l'albero non ha grossi buchi dentro quindi è un albero abbastanza compatto allora, se l'albero è abbastanza compatto, posso dire che è bilanciato. Se è bilanciato, gli algoritmi che funzionano sui miei alberi funzionano bene. Poi, la, la definizione più usata che ho trovato di, di bilanciamento è questa. Eh, si parla di un albero perfettamente bilanciato se, è, se ha n-1, 2 alla n-1 o no. 2 all'h meno 1 nodi, dove h è l'altezza scusate. Allora, non, in questo caso si parla di un albero perfettamente bilanciato, non si parla di albero completo, anche se mi verrebbe voglia di usare la parola, perché quando si parla, quando si usa il termine completo, lo si usa per intendere un'altra cosa. Un albero completo è se tutti i livelli sono pieni di nodi, tranne al più l'ultimo livello e in questo caso tutti i nodi sono più a sinistra possibile allora questo è un esempio di albero completo un albero completo è anche bilanciato eh, diciamo che l'unico buco di un albero completo è in basso a destra perché per il resto è tutto pieno di nodi L'albero completo è particolarmente importante e lo vedrete, lo vedrete successivamente eh, in, in un'altra un struttura dati che si chiama LIP perché un albero completo, quando io devo rappresentare un albero completo posso memorizzare l'albero all'interno di un vettore, basta indicare il enumerare i miei nodi partendo da 0, da 1, da eh, dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, e qui il nodo 1 conterrà A, sarà A, il nodo 2 B, il nodo 3C, 4B, 5E eccetera eccetera e io posso memorizzare tutti i miei eh, nodi all'interno di un vettore posso farlo perché in questo modo non spreco tanto spazio, se l'albero non fosse completo, immaginate un albero che ha soltanto eh, il, il, il nodo F e il nodo O, se io provassi a memorizzarlo in un vettore sprecherei un sacco di spazio, invece se il mio albero è completo io posso memorizzarlo in un vettore in modo estremamente efficiente. Fra l'altro ho anche un altro vantaggio se io memorizzo il mio albero all'interno di un vettore e questo vantaggio è che non ho bisogno di memorizzare gli archi perché per passare da un nodo ai suoi figli basta moltiplicarlo per 2 per il figlio sinistro e moltiplicare per due e sommare uno per il figlio destro ad esempio, guardiamo, il nodo 6 ha come figli 12 e 13, il nodo 7 ha come figli 14 e 15, il nodo 4 ha come figli 8 e 9, eccetera. Per cui se io memorizzo il mio albero all'interno di un vettore, non devo memorizzare in modo esplicito gli archi, perché l'albero è binario e quindi so esattamente dove sono gli archi e dove sono le relazioni di padre e figlio. Ripeto, questo è ragionevole farlo soltanto se l'albero non ha buchi in mezzo, perché se no è vero che potrei farlo con ogni albero binario, però se l'albero ha dei buchi in mezzo non saprei più come segnare se un, un nodo esiste oppure no e probabilmente sprecherei troppo spazio perché avrei bisogno di un vettore enorme quasi vuoto all'interno. Tutto questo parlare su alberi completi, alberi bilanciati, alberi totalmente bilanciati, parzialmente bilanciati, eccetera, in realtà ha una, una ragione estremamente pratica. E la ragione è che eh, alcuni tipi di albero vengono chiamati degenerati. L'albero allora, degenerato per eccellenza è un albero composto da, ad esempio, solo figli destri. Questo albero è a tutti gli effetti una lista, eh, quindi tutte le mie operazioni su questo albero funzioneranno incredibilmente male, eh, tutto l'inserimento, la cancellazione, la ricerca funzioneranno malissimo, a differenza di una, di una lista perdo un sacco di spazio perché ho tutta una serie di puntatori, di, tutta una serie di riferimenti che non uso perché i figli... Eh, sinistri non ci sono. Quindi quando noi parliamo di albero completo o di albero bilanciato, in realtà quello di cui abbiamo bisogno è distinguere gli alberi che ci vanno bene, che sono simpatici, che su cui possiamo lavorare, con gli alberi insomma che fanno un po' schifo. L'albero questo albero qui è quello che fa in assoluto più schifo di tutti, eh, Diciamo che esiste un criterio di demarcazione un po', un po' morbido, però fra gli alberi che vanno bene e gli alberi che vanno male la differenza è enorme. Nel caso di alberi binari eh, possiamo comunque... Eh, abbiamo la possibilità di scegliere fra diversi, tre, in particolar modo tre tipi di attraversamento tre tipi di visita questi tre tipi di visita vengono chiamati la visita in pre-ordine la, la visita in ordine e la visita in post-ordine pre-order, in order e post ordine allora la visita in, in pre-order è quella che abbiamo visto nell'esempio di albero precedente io inizio con il valutare fare le operazioni che devo fare sul mio nodo eh, sul nodo corrente poi chiamo ricorsivamente la procedura di eh, visita e di valutazione sul figlio di sinistra e poi sul figlio di destra esattamente come l'esempio che eh, vi avevo fatto nel, nel set di slide precedenti la visita in post order è l'opposto figlio sinistro, figlio destro e poi nodo corrente e poi tratto il nodo corrente dal momento che questi alberi sono binari e quindi hanno due figli ho un terzo tipo di visita ed è la visita in order ovvero sia figlio sinistro nodo corrente figlio destro questi tre tipi di visita sono decisamente importanti Vediamo se avete capito l'idea e provate a dirmi se io visito, in, usando una visita pre-order, questo albero, che cosa ottengo? Qual è, le, in che, in che ordine? Qual è la sequenza dei nodi con cui io visito, il mio, con cui io tratto il mio albero se lo sto visitando pre-order? ho fatto in modo che la soluzione non comparisse nei lucidi se li avete già scaricati dal, dal sito di Food. allora il primo nodo che io eh, esamino quale sarà? 17, bravissimi, perché è una visita in è una visita pre-order, quindi il primo nodo che esamino è il 17. Poi, ok, 17, 41, 29, 6. A questo punto non ho altri figli e quindi torno su alla chiamata ricorsiva del padre, della radice 17, dove prima ho stampato 17, poi ho chiamato ricorsivamente sulla sui figli a sinistra e a questo momento inizio a chiamarli sui figli a destra e quindi cosa che ordine affronterò i nodi sì. 9 81 40 esattamente quindi 17 41 29 6 9 81 40 visita in order 216 17 81 9 40 visita in post order 29 6 41 81 49 17 perfetto, avete capito? Le tre visite c'è un trucco eh, io posso disegnare un, una grossa linea rossa attorno al mio albero partendo dalla radice scendendo giù e tornando su e diciamo contornare il mio albero con una riga rossa a questo punto l'ordine con cui i nodi vengono visitati io lo riesco a ottenere guardando la riga rossa se sto facendo una visita in pre-order io esamino il nodo quando la mia riga rossa passa a sinistra del nodo in questo caso quindi 1741 296 981 40 se la mia visita è in order io esamino il mio nodo quando la riga gli passa sotto quindi 29, 41, 6, 17 81, 9, 40 e se io sto esaminando il mio eh, albero facendo una visita in post order io esamino il nodo quando la mia riga passa a destra del nodo quindi 29, 6, 41 81, 40, 9, 17 questo è un trucchetto per riuscire velocemente a capire qual è l'ordine con cui io sto esaminando il mio albero esercizio ditemi le visite pre, in e post ordine di questo albero allora iniziamo con pre vedo che voi siete tutti sussurrate io sento soltanto quelli davanti questa volta devono rispondere quelli a destra 142, 15, 27, 48 9, 86, 12, 5 3, 39 se pensate alla riga rossa attorno è assolutamente banale Stesso, stessa idea per la visita in order io scrivo il, esamino il nodo quando la mia riga rossa ci passa sotto quindi 15 48, 27 42 a questo punto 86, 5, 12, 9, 3, 32. Sempre con la riga rossa in post-order quando la mia riga passa a destra del nodo. Facciamo un salto indietro e arriviamo al 1924, quando Jan Lukasiewicz, famoso no, logico polacco, Inventa una eh, notazione che viene chiamata la notazione polacca o la notazione prefissa polacca o semplicemente notazione prefissa. L'idea di base della notazione polacca, di, chiamata polacca perché Lucas Ieri c'era polacco, è quella che l'operatore eh, precede gli operandi e se un operatore se ogni operatore ha un numero fisso di operandi io non ho più nessun bisogno di parentesi perché in qualche modo non c'è nessuna ambiguità i due eh, operandi seguiranno il mio operatore immaginando ad esempio che i, la, i vari simboli i vari operatori matematici abbiano ognuno esattamente due operandi allora, l'espressione 3 moltiplicato 2 più 7, che nella nostra notazione normale, che si chiama infissa fra l'altro, nella nostra notazione infissa ha bisogno di parentesi, in notazione prefissa può essere espresso come per 3 più 2 7. Allora, il per si riferisce a chi? Al 3 da un lato e dall'altra parte a, a cosa? al più di 2 e 7. Un'espressione leggermente più complicata come x2y diviso uh, 2 meno z sarà scritta come diviso più xy meno 2z. Uh, Lucas ha, ha scritto questa notazione per, per semplificare i calcoli su cui stava lavorando. Uh, alcuni cognitivisti sostengono che questa sia molto più vicino a quello che realmente succede nella nostra testa. Quando noi vediamo 3 per 2, in realtà nella nostra testa noi iniziamo a pensare al per, ci eh, predisponiamo a eseguire una moltiplicazione e a quel momento andiamo a vedere quali sono gli operandi. Quindi probabilmente nella nostra testa il processo è più simile alla notazione prefissa. La notazione prefissa vale la pena di, di, di essere citata per un'unica ragione, perché per capire che cosa vuol dire notazione polacca inversa. La notazione polacca inversa è stata inventata da un certo numero di scienziati e logici nel corso degli anni. In informatica è stata reinventata l'ultima volta all'inizio degli anni 60 da Dijkstra e Bauer, eh, con l'idea di avere una notazione che rendesse particolarmente semplice utilizzare uno stack per svolgere delle operazioni. Allora, l'idea della notazione polacca inversa è che l'operatore eh, segue i suoi operandi. Per cui scrivere 2 più 7, io lo scriverò 2 7 più. E l'opposto è il rovescio della notazione polacca, perché si chiama notazione polacca inversa. Anche in questo caso, se, io ho, se il, il, il numero di operandi di ogni operatore è fisso, allora non ho eh, nessun bisogno di usare parentesi. La notazione polacca inversa, non so se ne avete avuto occasione, ma è effettivamente molto usata. Uh, quello che era un uh, coprocessore matematico prima che il, uh, si mettessero direttamente a mettere i coprocessori matematici dentro il processore quindi questa idea di, di avere un altro chip per fare le operazioni uh, passasse di moda quello che per un po' di anni è stato il processore matematico più veloce il uh, Waytech, usa al suo interno una notazione polacca inversa le calcolatrici dell'HP eh, tradizionalmente usano la notazione polacca inversa. Quella è una HP28 se non sbaglio. Se avete mai provato a programmare quella calcolatrice, eh, vi trovate a scontrarvi con, ad esempio, per fare un ciclo FOR 1, FOR T, perché il, anche il ciclo FOR, anche la programmazione è in notazione polacca inversa. Due esempi di nuovo: 3 per 2 più 7 sarà 3 2 7 più e in più a questo punto lavora sul 2 sul 7 per secondo esempio x più y diviso 2 meno z xy più 2 z meno diviso in che modo questo si unisce perché ho fatto questa parentesi sulle, sulle notazioni provatemi a dire questo questo albero binario, provate a visitarlo usando la visita in order, usando la visita pre-order e usando la visita post-order. E ditemi che cosa viene fuori. Immaginate la riga rossa attorno all'albero e provate a guardare. allora con la visita in order ottengo 3 più 5 per 2 più 6 meno 3 e con la visita in pre order più per più 3,5, 2, meno 6,3. Evito la suspense e con la visita in post-order ottengo questo. Se il mio albero binario rappresenta una espressione, la visita in order corrisponde a Scrivere l'espressione usando la notazione che chiamo infissa, quella in cui l'operatore eh, sta in mezzo ai due operandi. Se uso la visita in pre-order, quello che ottengo è una, la stessa formula espressa in notazione prefissa, e se uso la visita in post-order, quella che ottengo è stessa, la mia formula espressa in. Eh, Notazione post fissa. La notazione che usiamo, che è quella più scomoda perché ha bisogno di parentesi. La notazione prefissa di Lukasiewicz, la notazione polacca, che è quella probabilmente più simile a quello che noi facciamo nel nostro cervello e non ha bisogno di parentesi. La notazione post polacca inversa, che è estremamente comoda quando uso un se devo fare i calcoli in modo automatico con un programma tra le tre, quella che ha meno vantaggi è la prima, però è quella che noi usiamo. Allora, di nuovo, eh, ho provato a buttare giù un minimo di eh, funzioni per, avere il, eh, per implementare questo che ci siamo detti sul, sulla, sugli alberi binari. A livello di albero, B3 binary tree, io definisco le funzioni in order, preorder e postorder e non faccio nient'altro che chiamare la, stessa, la funzione con lo stesso nome sulla radice, perché in realtà la vera funzione sarà definita a livello di nodo, e la funzione a livello di nodo è in realtà la funzione ricorsiva. <coughs> Per quanto riguarda la mia classe nodo è leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo visto prima perché oltre ad avere il mio dato avrò un puntatore esplicito al figlio sinistro, un puntatore esplicito al figlio destro e di nuovo il puntatore esplicito al padre. Ripeto, verrà estremamente comodo eh, il puntatore al padre in tutta una serie di, di algoritmi. Due costruttori per la classe nodo, semplicemente senza nessun parametro, specificando il tipo di dato e, il tipo di dato e i figli, possono essermi, possono essermi comodo. Di nuovo, notate che il tipo di dato è un generis, quindi io istanzio un nodo di un certo tipo. Due funzioni per aggiungere un nodo, a questo punto non ho più la funzione come in precedenza aggiungi figlio, perché devo specificare se il figlio che sto aggiungendo è un figlio a sinistra o un figlio a destra, perché negli alberi binari il concetto di figlio sinistro e figlio destro sono importanti. cancella il figlio sinistro e cancella il figlio destro, di nuovo ho bisogno di definire le due, le due, due funzioni diverse perché, funziona, perché il, il, i, due nodi hanno una, i due figli hanno, concetti, hanno una semantica diversa e per quanto riguarda gli attraversamenti è estremamente semplice. Stampo qualche parentesi nel caso della visita in order, perché la visita in order ha bisogno di parentesi per capire qual è l'ordine con, eh, con cui sto facendo effettivamente la mia visita. Quindi apro una parentesi, se il figlio sinistro non è nullo, eh, chiamo ricorsivamente sul figlio sinistro, a questo punto stampo il dato corrente, se il figlio destro non è nullo, chiamo ricorsivamente la procedura sul figlio destro e poi chiudo la parentesi ripeto, stampo è un modo generico per dire tratto i dati eh, all'interno del nodo. la visita in pre-order è persino più semplice perché stampo il dato, stampo uno spazio e poi chiamo ricorsivamente se posso la visita in pre-order, prima sul nodo sinistro sul figlio sinistro e poi sul figlio destro la vedete in post order, assolutamente analoga. Prima se posso vado sul figlio sinistro, poi se posso vado sul figlio destro, a questo punto stampo il dato e poi metto uno spazio. Adesso proviamo a eh, quello che ho provato a fare è prendere questa espressione A più B diviso 3 meno 2 su A e costruire a mano l'albero e poi effettivamente provare a visitarlo prima in ordine, poi in preordine e poi in postordine. Questo è, nodo, questo è il nodo qui mi sono messo in modo semplice a manina a scrivere la funzione questa funzione a più b diviso 3 meno 2 su a quindi prima ho costruito la sottoespressione a più b e vedete perché ho definito la possibilità di eh, il costruttore del nodo passandogli già i due sottonodi, per comodità, per poter scrivere tutto quanto su una stessa riga. Quindi in questa stessa riga io costruisco il nodo A, costruisco il nodo B e costruisco un nodo che si chiama più e ha come figlio sinistro A e come figlio destro B. E quindi questo sottoalbero che è l'espressione A più B la memorizzo in e Essegu, poi mi metto a fare qualcosa di analogo con gli altri blocchi quindi la seconda sottoespressione e la terza sottoespressione, a questo punto metto insieme il mio, eh, rimetto insieme l'intera espressione e poi provo a Prima visitarla in ordine, poi in preordine e infine in postordine. E questo è il risultato che ottengo. Quindi A più B diviso 3 meno 2 su A. Una quantità incredibile di parentesi perché tutte le volte che visito un nodo in preordine apro la parentesi valo il figlio sinistro stampo il nodo valo il figlio destro chiudo la parentesi quindi ho anche le parentesi attorno a A che non ha nessun figlio perché io apro la parentesi non ha figlio sinistro stampo A chiudo la parentesi nel caso della visita in pre-order invece non ho nessun bisogno di parentesi e avrò diviso più AB meno 3 diviso 2A ed è esattamente questo più l'operatore eh, radice è il diviso fra un più AB e sotto meno 3 diviso 2A per quanto riguarda la visita in post ordine assolutamente analogo AB più 3 2A diviso meno quindi abbiamo visto come usando gli alberi noi siamo stati in grado di eh, di convertire, se volete, da notazione infissa a notazione prefissa a notazione postfissa eh, ripeto, guardate la semplicità del codice che ho dovuto scrivere tutto sommato ho fatto un'operazione abbastanza complessa se io vi avessi chiesto, prima di questa lezione, di convertirmi una... Eh, generica espressione matematica da notazione in a notazione prefissa o verso notazione post fissa, secondo me avreste avuto delle serie difficoltà. Util utilizzando una struttura dati come gli alberi, in realtà la quantità di codice che devo scrivere è assolutamente risibile, perché le procedure per inserire un figlio a sinistra, inserire un figlio a destra e rimuoverlo sono piccolissime e la procedura di visita è banale perché non faccio nient'altro che stampare e chiamare ricorsivamente alcune eh, e, e chiamare la stessa procedura in modo ricorsivo e fine tutto il lavoro di convertire un'espressione eh, un da una notazione in un'altra notazione è un lavoro concettuale è un lavoro di rappresentazione quando voi avete capito che cosa sono gli alberi, avete capito la ricorsione, mettendo insieme queste conoscenze e, questo, e, questo, uh, queste, conoscenze e queste, queste strutture dati, il problema diventa un problema banale, la quantità di codice che dovete scrivere è assolutamente banale, la struttura sopperisce alla mancanza di codice. Così siamo lentamente arrivati a quelli che vengono chiamati i BST, Binary Search Tree. Allora, i binary search tree sono una struttura particolarmente importante al quadrato. Abbiamo detto che gli alberi sono particolarmente importanti, gli alberi binari sono particolarmente, particolarmente importanti, i binary search tree sono tre volte a questo punto particolarmente importanti. Uh, allora il binary search tree BST ovviamente un albero tree, ovviamente un albero binario binary uh, ha la caratteristica di permettere alcune operazioni in particolar modo la ricerca uh, in, uh, di, di permettere queste operazioni in modo particolarmente efficiente allora un binary search tree può essere definito come un albero binario in cui qualsiasi nodo non vuoto ha queste proprietà. Gli elementi del sottoalbero di sinistra contengono, sono in qualche modo più piccoli dell'elemento del nodo e tutti gli elementi dell'albero eh, di destra sono più grandi dell'elemento del nodo e che so parlare degli elementi del nodo in realtà potremmo fare un passettino prima e dire che in un albero binario di ricerca in un BST io ho il concetto di chiave per cui io posso associare ad ogni nodo una chiave e le chiavi del sottoalbero di sinistra saranno più piccole della chiave del nodo e tutte le chiavi del sottoalbero di destra saranno più grandi della chiave del nodo e il sottoalbero di sinistra a sua volta è un DST e il sottoalbero di destra è un DST. quindi eh, ho questa idea che io sto utilizzando l'albero per memorizzare delle informazioni e una parte di queste informazioni io la uso come chiave questa chiave è il, il valore, il campo che io uso per la ricerca ed è quello che mi dà la proprietà del mio BST. In, in quasi tutti gli esempi si usano delle, eh, dei numeri, per cui io memorizzo dei numeri all'interno di un BST, in realtà... Il contenuto non c'è, l'unica cosa che c'è è una chiave e questa chiave è numerica e, mi aiuta, e questo mi aiuta a visualizzare che cosa sta succedendo. Nei casi reali pensate che questo probabilmente è diverso: io ho il contenuto del mio nodo che può essere associato a dell'informazione di, di varia natura e la chiave che è un qualche cosa di diverso. Ad esempio, la chiave è eh, la parola della. della di una, di, un, di una voce dell'enciclopedia e il contenuto è tutta la descrizione di quella voce. Uh, <coughs> I BST permettono di uh, mantenere ordinati i miei dati e di uh, essere estremamente efficaci ed efficienti per operazioni di uh, ricerca e ordinamento. Allora, ditemi, questo è un BST legale? Se avete capito la definizione di BST Allora, chi è per il sì alzi la mano Chi è per il no alzi la mano risposta corretta, non è un BST legale perché meno 1 è più piccolo di meno, è più grande di meno 5 però si trova nel sottoalbero sinistro questo è un BST legale? chi è per il sì alzi la mano? chi è per il no? sì, è legale perché eh, non ho sotto albero sinistro, non ho sotto albero destro e quindi un singolo nodo è un BST legale questo è un BST legale? è bilanciato? la definizione che abbiamo dato di bilanciato è che eh, un albero è bilanciato se ogni, per ogni nodo il sottoalbero di sinistra è bilanciato il sottoalbero di destra è bilanciato e l'altezza del sottoalbero di sinistra e del sottoalbero di destra differiscono al più di 1 questo è bilanciato? è bilanciato, è un BST legale? d'accordo eh, e eh, perché vedete che 8.1 è maggiore di 7.2 ed è minore di 9.6, quindi è corretto dove si trova. Ed è completo, usando la definizione che avevamo dato di completo. Ricordate che la definizione di completo era che eh, l'unico livello a eh, non, eh, non essere completamente pieno di nodi era l'ultimo e i nodi mancanti dovevano essere sulla destra, quindi non è completo questo BST è legale? chi dice sì? chi dice no? questo nodo è sbagliato stiamo finiti, non vi preoccupate, questo detto come comportarci nel caso di eh, nodi con la stessa chiave. Diciamo che i nodi con la stessa chiave creano un problema sicuramente. Eh, la cosa migliore nella maggior parte delle applicazioni è decidere dall'inizio che non possono esserci nodi con la stessa chiave e poi fare il possibile perché questo non si verifichi. Eh, se io accetto che ci siano nodi con la stessa chiave devo, nella mia definizione di BST, eh, in uno dei due rami sotto l'albero di sinistra oppure sotto l'albero di destra usare l'uguale quindi la disuguaglianza eh, non stretta decido da quale parte inserisco l'uguale e poi sto attento a essere coerente qualche testo lo mette a destra, qualche testo lo mette a sinistra. Allora, sono le tre, eh... no, sono le 4, quindi un'ora e mezzo, possiamo fare una breve pausa